1969. Fred Hampton, leader delle Pantere Nere, ucciso dalla polizia di Chicago. 1991. Terminano i voli della FANAN. 1991. Gli Hezbollah libanesi liberano l'americano Terry Anderson. Commenta il fatto del giorno Roberto Papetti, direttore del Gazzettino. Oggi parliamo di una delle più importanti eh, filosofe politologhe del secolo scorso, Hannah Arendt.